A livello europeo eh, abbiamo detto che in questa materia non si può fare a meno di guardare eh, la normativa a livello europeo, no? ve l'ho già spiegata questa cosa. Eh, ormai il mercato del, tutto il mercato legato alla creatività, soprattutto quando passa attraverso internet, è necessariamente a livello eh, internazionale, quantomeno europeo. E, ehm, a livello europeo abbiamo detto che cioè, questa direttiva che abbiamo già citato Oltre alla già citata 9871 CE, come vi ricordo che 98 è l'anno, 71 è il numero, CE sta per Comunità Europea, eh, circa protezione giuridica dei disegni e modelli, viene introdotto anche un regolamento europeo del 2002, il, il regolamento 6 del 2002 su disegni e modelli comunitari. Quando si chiamano regolamento in realtà sono diversi dalle direttive, vuol dire che sono delle norme già pensate per essere direttamente operative in tutti gli stati dell'Unione Europea. Okay, quindi questo è quello che è successo con il famoso GDPR, quello sulla privacy che, ha, che due anni fa e l'anno scorso ha impattato molto sui vari siti web, sulle varie no, policy che vi arrivavano a casa, di aggiornamento della policy è legato a quello perché un regolamento europeo aveva diciamo, rinnovato le norme sulla privacy in tutta Europa, qua è successo la stessa cosa, il design è stato introdotto e regolamentato a livello europeo quindi abbiamo delle norme di riferimento che sono uguali per tutti i paesi dell'unione europea infatti vedremo dopo che per la registrazione di un design europeo faremo proprio riferimento a questo regolamento al pari del marchio europeo quindi questo regolamento istituisce un sistema di registrazione di modelli e disegni con effetto diretto in tutti i paesi dell'unione europea come appunto nel marchio europeo voi potete andare all'ufficio europeo che prima si chiamava uami adesso si chiama euipo ehm fare un'unica registrazione che però ha effetto, costa un po' di più, però ha effetto su tutti i paesi dell'Unione Europea, il che non è cosa da poco. E tra l'altro questo regolamento introduce un'ulteriore figura che prima non era prevista dalla normativa, che è quella della, del design non registrato. Anche lì tenetela un attimo lì perché dopo ne parliamo. Eh, ho messo il link per il, eh, leggere il regolamento, se qualcuno è così dirigente e vuole andare ad approfondire lì c'è il testo del regolamento. Cosa succede quindi? Che abbiamo queste, questa è la famosa eh, sovrapposizione di tutele, il cumulo di tutele, eccolo qua. Ehm, tutte le varie protezioni applicabili al design, addirittura di quattro tipi diciamo che le, le prime tre sono quelle primarie come ho, chiamato, come ho scritto qua e la quarta, il quarto punto riguarda forme secondarie che però a volte nella, nella, nella vita del, del, del, di un designer entrano in gioco e hanno un ruolo importante quindi ci sono quattro forme possibili di protezione la prima è la protezione per registrazione quindi vado all'ufficio tale, all'ufficio preposto e registro deposito ottengo la registrazione del mio design pago la uh, somma prevista la tassa diciamo di registrazione e per tot anni ho eh, una tutela su quel design dopo spieghiamo bene che, come funziona la protezione per diritto d'autore che abbiamo detto che scatta solo e unicamente quando il design ehm, denota il valore artistico oltre che il carattere creativo ehm, e quella è una, una protezione che come dire, molto molto molto potente perché già il fatto che dura un bel po' di anni in più eh, e che ha i diritti, cioè, tutti i diritti di utilizzazione economica che agiscono su un'opera dell'ingegno come se fosse un libro un brano musicale ma no? l'abbiamo spiegato nella parte sul diritto d'autore quindi vuol dire avere tendenzialmente due tutele perché quando il design diventa opera di de tutelata dal diritto d'autore è perché probabilmente è già stato registrato come design prima quindi ecco la, la cosiddetta sovrapposizione e poi vediamo che secondo quel regolamento del 2002 ci, si può proteggere anche come design non registrato, che è un po' l'equivalente del, del marchio di fatto, del marchio non registrato che vi abbiamo visto nel, nel, nella lezione sui marchi. E poi, punto 4, ci sono anche forme secondarie. Ad esempio... Eh, il marchio di forma viene utilizzato per tutelare anche il design del prodotto, cioè la forma esteriore del prodotto, non come design in sé, ma come marchio. Ne abbiamo parlato come marchio di forma. Ci torniamo, ho ripreso le slide identiche, eh, che c'era una reazione sui marchi, però alla fine i principi sono gli stessi. E anche la famosa concorrenza sleale per imitazione servile, è la norma, il 2598 Codice, del Codice Civile che abbiamo citato alla fine delle slide sui marchi. E io avevo detto dove non arriva il diritto sui marchi, spesso gli avvocati tirano fuori i principi relativi alle norme sulla concorrenza sleale. E lì c'è proprio, all'interno dei tre casi previsti dall'articolo 2598 Codice Civile, c'è proprio quello per imitazione servile. Che, è, eh, che va a toccare anche un aspetto di design, no? cioè quando io imito servilmente i prodotti di un altro, no? ad esempio abbiamo fatto delle chitarre, degli orologi, e lì siamo a cavallo tra il marchio e il design. E addirittura legalmente, tecnicamente non, siamo, non, non si chiama in caso né una norma del, della parte sui marchi, né una norma della parte sul design, ma in realtà una norma sulla concorrenza sleale tra, sleale tra imprese. La differenza ecco, tra disegni e modelli versus modelli di utilità. No? Sarete confusi, cioè, ci ho messo anch'io un po' a capire, cioè perché la, la norma prevede, eh, ehm, cioè, da un lato abbiamo i disegni e modelli, di cui parliamo oggi, ma poi nella parte, nella, nelle slide nei, dei, relative ai brevetti abbiamo parlato dei famosi modelli di utilità. E voi direte, ma sono la stessa cosa? No. <ride> eh, cioè, note, formalmente non sono la stessa cosa, anche se a volte è difficile davvero capire in quale dei due campi siamo, però ecco questo è una slide che dovrebbe in, certo, in un certo senso aiutarvi a, a districarvi. Non bisogna quindi confondere i disegni e modelli con i modelli di utilità di cui abbiamo invece parlato eh, nella lezione sui brevetti. I modelli di utilità, l'abbiamo già spiegato, proteggono per mezzo di un meccanismo brevettuale quelle forme nuove di un prodotto capaci di garantire allo stesso una specifica funzione. Siamo nel mondo più delle, del brevetto, quindi... Quello che conta è la funzionalità piuttosto che l'aspetto estetico. Come detto, quindi assomigliano più che altro a delle invenzioni minori, viene tutelato più che altro l'aspetto della loro funzionalità. Il sistema dei disegni e modelli invece vuole tutelare tramite la registrazione l'aspetto esteriore di un manufatto industriale. Adesso voi mi direte, ma come, ma poco fa ci hai detto che però adesso le cose si stanno sovrapponendo, no? perché si è capito che il design non è solamente... Ornamento, abbellimento estetico, ma è anche impatto, è anche user experience, è anche usabilità, è anche studio dell'ergonomia di un prodotto. È vero, infatti siamo un po' a cavallo di questi, due, di, questi due, di questi due mondi, però a livello concettuale dovete tenere presente che non sono la stessa cosa. Okay? Questo potrebbe essere un esame, una, una domanda che vi faccio l'esame, ma che differenza c'è tra i disegni e i modelli? previsti dalla normativa sul design e i modelli di utilità previsti dalla normativa su, sui brevetti e sulle invenzioni, okay? Invece, eh, cioè in questo in slide che ho preso dal, dal sito Altalex, un articolo che era, mi sembrava fatto abbastanza bene, anche perché cita di Cataldo, Spada, Ghidini, che sono dei, dei mostri sacri del diritto alla proprietà industriale, eh, fa capire come appunto è una distinzione più che altro teorica che concreta, do dottrinale che concreta no? eh, leggiamo, cosa, è, un, è un virgolettato questo, quindi leggiamo cosa dice l'articolo ciò che può essere tutelato mediante registrazione con i disegni e modelli è la resa puramente estetica e non funzionale di un prodotto senza la necessità che essi presentino una particolare gradevolezza Ciò, eh, come afferma l'autorevole dottrina, a questa netta distinzione tra modelli di utilità e disegni e disegni modelli, non corrisponde una distinzione in concreto altrettanto sicura, in quanto una stessa forma può contemporaneamente assolvere a funzioni pratiche ed estetiche, eh, contemporaneamente appunto, quindi questa, questa duplicità dei ruoli è anzi normale per le opere del cosiddetto industrial design, quello che fate voi, cioè il design del prodotto, come abbiamo detto, eh, comprende questi due aspetti no? certo che se parliamo del, che ne so, di una particolare vite che deve finire in un ingranaggio di un impianto industriale sì, lì non è che conti molto l'aspetto estetico deve, deve essere disegnata in modo tale che si avviti più facilmente e non crei attrito, cioè c'è uno studio diverso quella roba lì non è un'invenzione industriale però può essere intesa come, eh, come modello di utilità Diverso è appunto l'oggetto d'arredo, l'oggetto, l'estetica, non so, lo chassis di un computer, di una tv, di, un, di una lampada e via dicendo. Non so se ho risposto al, al dubbio, però ecco, questo è un po' come la, la dottrina ci spiega questa differenza, ma ci, anche, ci ricorda anche che è più che altro appunto una questione dottrinale non tanto concreta, perché poi nella, nella giurisprudenza non si riscontra così tanto.